Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi abbiamo un nuovo prodotto da farvi vedere Questo prodotto è pensato proprio ad andare per strada per la vostra sicurezza Cosa significa? Allora questo come vedete è uno zaino antifurto eh, In cui eh, le persone quando state dentro a una metro o un treno Sicuramente è molto utile avere questo tipo di zaino Che è molto più sicuro rispetto agli zaini che si aprono molto molto più facilmente Ora andiamo a scoprire nel video cosa c'è all'interno di questo zaino, come, eh, perché è comodo, perché eh, comprarlo e perché utilizzare questo tipo di zaino. Ecco ragazzi, questo è lo zaino, eh, molto bello, abbiamo anche l'icona anche come l'incona di un telefono di cui il ladro prova a rubarvi uh, lo zaino basta andare a fare così non riesce a trovare nulla abbiamo anche delle tasche laterali è molto più facilmente ma potete anche ingannare ma non mettere nulla qua e tenere tutto a sicuro nella tasca più sicura Comunque, che qua è molto, abbastanza sicuro perché si sente, uh, se state in zone aperte, si sente questo tipo di apertura quando un ladro prova a rubarvi. Abbiamo anche la tasca di sotto dove potete mettere altre cose personali come un power bank, uh, una penna per studiare. Anche questo è uno zaino uh, sia per il lavoro sia per utilizzarlo in giro. Andiamo ad aprire lo zaino, si apre da qui sotto, come vedete. È molto comodo, si possono mettere un po' di cose all'interno. Ecco lo zaino che si apre in questo modo. All'interno io metto i miei libri per l'università, perché studio anche per l'università, e anche per altre cose personali mie. Qui abbiamo anche la tasca per aprire, in caso un ladro provo entrare direttamente qua dentro, ma è molto difficile perché sta anche questa protezione, che vi permette anche di mettere cose personali, anche computer, un grande se avete un computer portatile lo potete tranquillamente utilizzare o mettere le vostre cose personali, qui potete mettere all'interno qualsiasi cosa, libri, uh, foto, infatti avete anche la possibilità di aprire un'altra scenniera, possibilità non so se è riuscito a vederla, eccola, di mettere altra roba al chiudere in questo modo che è ancora più sicuro. Abbiamo anche dei cavetti per caricare direttamente uh, un telefono qualsiasi cosa veramente molto utile molto bello uh, poi faccio vedere che le tasche sono qua invece che di qua sopra perché un ladro se prova a rubarvi qui difficilmente riesce ad aprirlo poi i materiali sono molto buoni se qualcuno prova, anche, eh, prova a tagliare con il cortello sicuramente è molto ma molto difficile eh, grazie ai materiali a fare danni a questo tipo di zaino. In conclusione ragazzi vi consiglio anche dal punto di vista del design è molto carino molto comodo eh, di acquistarlo in cui avete anche la possibilità di mettere le vostre cose personali aprirle in questo modo abbiamo anche le tasche come ho detto per uh, mettere altra roba dentro in caso il ladro uh, prova a rubarvi deve fare così in questo modo ma è molto ma molto difficile sicuramente lo consiglio anche per andare in metro per andare diciamo, in città, per utilizzare l'università, un per il lavoro per qualsiasi cosa resistente all'acqua se piove, sicuramente e resiste, resiste alle gocce d'acqua, si, si asciuga molto velocemente eh, e non crea danni all'interno. Uh, lo zaino trovate su Amazon. Vi rimango anche il link in descrizione, a un prezzo di 38,99 uh, centesimi. Sarebbe su circa 39,40 euro. Potete anche trovare qualche offerta su Amazon a un buon prezzo utilizzate carna. Pagandolo eh, come ho fatto io in tre rate. invece di pagare per esempio mi manco anche il video Iscrizione eh, per vedere eh, carna come utilizzare una carta usaggetta da creare e mettere su Amazon In cui potete utilizzare direttamente eh, con il vostro conto creare questa carta E in 24 ore viene accettata e vi arriverà a casa direttamente Uh, il vostro prodotto poi ci sta l'applicazione con cui potete gestire tutto quanto E ah, l'ultima cosa questo è il cavetto per caricare direttamente lo zaino secondo me molto bello da aprirsi e chiudersi e portare in giro e può mettere tantissime cose senza sentire il peso dei libri all'interno anche per studenti universitari con questo è tutto un saluto da Gigi, ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi